Bene cari fratelli e sorelle, questa settima domenica arriviamo alla vetta del discorso della montagna, al cuore stesso del Vangelo, amare sempre tutti, anche i nemici. La domanda sorge spontanea, ma è possibile viverle queste parole? Con le nostre sole forze no, ma allora Gesù ci chiede l'impossibile, neanche il punto è che Gesù non solo ci dice di amare i nemici, ma ci dà anche la grazia, cioè la capacità di farlo. Non ci dà solo l'esempio, non ci dice solo cosa fare, ma soprattutto ci dà la grazia di poter amare. Egli infatti a Pentecoste, nel battesimo, ci ha donato il suo Spirito. Cosa significa? Che lui ci comunica le sue stesse disposizioni, infonde in noi con la carità la sua stessa capacità di amare tutti, anche i nemici. Allora partiamo da qui, dall'annuncio che in Cristo, coltivando il rapporto con Lui, ecco la preghiera, la meditazione della parola, i sacramenti, diventiamo capaci di vivere queste parole altissime e meravigliose. Entriamo ora proprio nel vivo del testo con le ultime due antitesi, cioè i due ultimi salti di qualità. Anzitutto Gesù cita la legge del taglione. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Spesso anche oggi è citata quando ricevuto uno sgarbo si risponde e si ripaga con la stessa moneta. No, al tempo di Gesù questa legge serviva a mettere un limite alla vendetta. Era infatti una norma del diritto che stabiliva, per dirvela in modo semplice, che la vittima non potesse fare all'offensore più di quanto l'offensore non le avesse inflitto. Ma Gesù ci propone la giustizia più alta del Vangelo e parte da un divieto generale che poi esplica attraverso 4-5 esempi. Il divieto è non opponetevi al malvagio, come a dire rinuncia a qualsiasi forma di reazione violenta. Il punto è non rispondere al male che l'altro fa facendo a tua volta il male. Gli esempi che seguono ci indicano degli atteggiamenti da tenere, nelle varie situazioni concrete della vita. Porgi l'altra guancia, dunque rinuncia ad ogni forma di violenza e di vendetta. Se uno ti vuol togliere in tribunale la tunica tu lascia anche il mantello, cioè si disposto anche a lasciare tutto e a perderci pur di non alimentare un contrasto con il fratello. E ancora, se uno ti costringe a fare un miglio tu fanne anche due, cioè sii disposto a dare di più e oltre rispetto a quanto uno possa domandare. E ancora, dona a chiunque ti chiede e a chi ti chiede un prestito non voltare le spalle, cioè sii disposto a dare sempre senza attenderti nulla in contraccambio. Capite dunque che il Signore ci indica di rinunciare a qualsiasi atteggiamento violento e di rivalsa sull'altro ed essere disponibili a donarci e a donare sempre e comunque. Uno potrebbe chiedersi, ma se tutti facessimo così i furbi dominerebbero, l'ingiustizia dilagherebbe e invece no, miei cari, se tutti facessimo così capite che il regno di Dio sarebbe già compiuto sulla terra perché tutti ameremmo totalmente, completamente e generosamente chi abbiamo accanto mi viene in mente la testimonianza di Don Pino Puglisi che quando il suo assassino eh, che sapete Dompino è stato ucciso a brancaccio da un sicario mandato dalla mafia del luogo ecco mentre quest'uomo gli sparava Don Pino gli sorrise e nel sorridere gli disse ti stavo aspettando e il suo assassino quando poi si costituì perché tormentato da quel sorriso disse mentre stavo per sparargli lui mi ha sorriso in quel sorriso ho improvvisamente capito che la sua bontà era più forte della mia cattiveria il perdente ero io arriviamo infine al culmine cioè l'amore per i nemici e Gesù richiama il precetto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma come è possibile farlo? Prendiamo tre semplici punti. Il primo, volerlo fare. Il secondo, pregare. Il terzo, darsi da fare. Anzitutto, per amare il nemico è importante volerlo fare. Vedete, un conto è dire, non ce la faccio, ma Signore aiutami. Un altro conto è dire, non ce la faccio perché in fondo non voglio perdonare, non voglio amare, non voglio andargli incontro. Se è così, diciamo simpaticamente, non c'è santo che tenga, non c'è grazia che basti, ma perché semplicemente io non la voglio accogliere. Quindi, primo punto, voler amare, volerci aprire a fare all'altro un dono, il dono del perdono, il dono dell'amore. Secondo punto, pregare e guardare al Padre. Gesù infatti ci dice eh, pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Quindi prima cosa, pregare. Cosa vuol dire? Ad esempio ogni giorno nei miei minuti di preghiera pensare a quelle persone con le quali ho più difficoltà e presentarle a Dio. Ma non pregare perché il Signore gliela faccia pagare, perché gliela faccia vedere lui, perché Signore, come dicono tanti, poi te la vedi tu e eh, poi rendono conto a te. No, pregare facendo magari risuonare nel nostro cuore le parole stesse di Gesù che mentre veniva a crocifisso disse padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Pregare per loro perché Dio le benedica e pregare anche per noi chiedendo il dono dello Spirito che Dio ci aiuti ad amarle, a guardarle come lui le ama, come lui le vede. In fondo il nemico, vedete, ci rende un grande servizio, potremmo dire, eh, perché ci svela le pulsioni ego egoistiche, che abitano in profondità nel nostro cuore, eh, quell'aggressività che ci porta a volte a voler far fuori l'altro dal nostro cuore, come abbiamo visto domenica scorsa. E se davvero preghiamo è impossibile innalzare i nostri nemici alla presenza di Dio e continuare nel tempo ad odiarli. Persino, diceva un grande autore spirituale, Noen. Nel contesto della preghiera anche il dittatore senza scrupoli e il torturatore perverso cessano di apparire come oggetto di paura, di odio, di vendetta perché quando preghiamo siamo al centro del grande mistero della divina compassione. Probabilmente non c'è preghiera tanto potente quanto quella per i nostri nemici. Ed ecco, proprio lì nella preghiera per loro il nostro cuore si rinnova e fai esperienza di una cosa, che in fondo loro sono umani come te, sono fragili come te, sono limitati come te, ma soprattutto sono amati come te. Secondo punto, eh, guardare quello che fa il padre, in fondo Gesù ci dice il padre fa sorgere il sole su tutti e fa piovere su tutti, Dio stesso non dice beh su quello buono oggi faccio splendere il sole, sul cattivo tiro giù una tempesta, quindi Dio a livello già oggettivo del creato ama tutti e va tutti incontro eh, come figli, come creature amate, è molto bella una storia,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 Terzo punto, abbiamo detto che per amare il nemico serve volerlo amare, serve pregare, guardare al padre, quindi darsi concretamente da fare per andargli incontro. Eh, amare nel senso biblico non indica soltanto un sentimento, ma indica soprattutto il fare pratico, la concretezza dell'agire per il bene dell'altro, quindi può essere rivolgere il saluto anziché cambiare strada quando vedo da lontano quella persona, può essere andargli incontro, salutarlo con il sorriso, eh, fargli un favore, portargli un piccolo dono, condividere qualcosa, insomma darsi da fare concretamente per andare incontro all'altra persona, così Possiamo essere davvero figli del Padre nostro che è nei cieli, dice Gesù. E Gesù conclude dicendo, siate perfetti, o meglio completi, integri, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, amando in modo pieno, completo, senza limiti né distinzioni, a immagine e assomiglianza di come Dio ci ama. Pace e bene a tutti.